Grazie Presidente, la, la mozione che stiamo discutendo eh, è sottoscritta, come è possibile vedere anche insomma, da altri colleghi della maggioranza, è stata depositata ad ottobre del 2019 e si tratta, da quanto insomma, vedo, di una mozione legata allo sviluppo di una, un applicativo che possa migliorare eh, l'accesso civico. Va detto, e Insomma da, da quanto ne so, eh, l'attività la, anche degli uffici sul tema dell'accesso civico eh, è un'attività importante e, e va anche, vanno anche ringraziati perché si tratta spesso di un'attività estremamente onerosa che richiede del tempo, che richiede un'attività, quindi se si va a una semplificazione è sempre eh, positivo. Eh, va dato atto però che... Eh, eh, oggi noi esprimiamo un indirizzo che personalmente ritengo sia già in parte nelle linee programmatiche del Movimento 5 Stelle ma soprattutto eh, prevede anche un onere insomma, economico e quindi poi come sappiamo nell'ambito del codice dell'amministrazione digitale e poi di tutti i successivi atti eh, applicativi di questo genere poi vanno programmati, sviluppati anche nel piano triennale ICT. Su questo voglio ricordare che... È a mia prima firma all'attenzione delle commissioni e già, se non ricordo male, credo che sia stato dato recentemente anche il parere favorevole della commissione cultura. Una proposta legata proprio all'individuazione della città piattaforma, cioè della concezione di come Roma capitale rispetto agli applicativi deve porsi e quindi in continuità con il nuovo piano triennale. Quindi, come dire, eh, l'indirizzo principale che poi va fatto, a mio avviso, con delibera e quindi sulla base degli atti insomma, di, di maggioranza già eh, è in corso. Quindi, da questo punto di vista, se poi la consigliera lo vuole votare oggi non c'è nessun tipo di, di problema, noi siamo favorevoli. Se lo vuole ripresentare nell'ambito di quella discussione, visto che si parlerà comunque l'indirizzo che noi abbiamo dato è quella di una permanente e soprattutto totale eh, digitalizzazione, e automatizzazione anche dei procedimenti, rilevo che è importante diciamo, il tema dell'accesso civico ci sono anche altri procedimenti che in ottica di priorità sicuramente potrebbero avere anche altrettanta importanza pensiamo anche a tutti gli aspetti legati al commercio il Presidente Coglia recentemente abbiamo fatto una seduta di commissione su questo e riuscire anche quel mondo, quel settore che è molto complicato a digitalizzarlo sicuramente anch'esso ha una priorità Insomma, eh, è ovvio che per eh, bisognerà eh, immaginare poi nel futuro, e a questo punto non credo che verrà vista la sua attuazione magari piena in questa consigliatura, ma eh, in ogni caso sicuramente concorre a quello che è l'attività che già noi stiamo facendo e quindi voteremo favorevolmente a questa mozione. Grazie.